Benvenuti in quest'ultima puntata del Lo Fogo! Ultima puntata del 2019, comunque. No! Quindi, già a gennaio del 2020 torneranno altri. Fogo! La rubrica è nata per farvi sfogare di tutte le frustrazioni della vita. Eh... Ok, vi faccio un esempio. Dovete ancora fare i regali di Natale? Sfogati! La ragazza che ti piace sta con uno molto più brutto di te? In quel caso è stronzo. Sfogati! Oppure ti ha lasciato perché ti sfogavi con lei? Sfogati! No, in quel caso no. Vabbè. La tua scuola ha un problema di riscaldamento da circa 20 anni? Sfogati! Giorni fa vi ho chiesto, sia sul profilo di scuola che sul mio profilo personale, questo. Buongiorno compagni di scuola, come state? Ultimamente ci stanno arrivando moltissimi messaggi sul fatto che non funzionano bene i riscaldamenti nelle scuole. Anche da voi è così? Fatecelo sapere qui e potrebbe diventare un nuovo video dello sfogo. Dai! Vediamo insieme cosa mi avete risposto. LO fuoco! Freddo a scuola. Il nostro è a soffitto e il caldo si sente solo se sali in piedi su una sedia e alzi il braccio. Mico, scendi oh. subito dal banco! No, ho freddo! <ride> Classi di merda! E poi abbiamo talmente tanti spifferi che sembra di stare direttamente fuori. A sto punto fate lezione all'aperto, con 10 euro a testa fate tipo un falò enorme. Voi non dovete mai giocare al fuoco, però io sono un professionista. Per... Porca puttana! E se piove invece... No, ho portato la coperta più grande di casa mia. No, no, io mi do fuoco, no, se voi, se lei... Che schifo. Una metà. Nel senso che avete mezzo termosifone, non ho capito. Il comune non la ripara. Io sono andata a scuola con 37,5 di febbre e i prof chiedono perché siamo ass. Ass? Ass? As che? Ascoltati? Ass? Siamo sederi? C -c Cosa siamo? Che siamo? Io sono un paleo antropologo. Non lo scopriremo mai. No. Ma se metto lo spazio per rispondermi, ci sarà un motivo? No, altrimenti fa avrei fatto direttamente un sondaggio. No. Oh, ragazzi, ovviamente sto scherzando. Non sono arrabbiato veramente. non Ci mancherebbe. Dov'è utente? Qui in Sardegna ci serve un sistema di raffreddamento. Prima vi lamentate del riscaldamento globale, adesso volete il freddo? Eh? Veramente? Greta, pensaci tu. My is that we'll be you. Troppo caldo ci saranno un minimo 40 gradi. Scuole, un bel corso di formazione per imparare a regolare i termosifoni in aula, no? Ma io c'ho già i problemi miei, lasciatemi in pace! Ma manco per il ca... La tocca pianissimo. VIKINGO! Sei un vichingo! Per niente, mi sono raffreddata per quella scuola di merda. In questi casi. <sussurra> <sussurra> <sussurra> <surra> <surra> <surra> da un istituto tecnico commerciale in provincia di Catania ci mandano queste foto. Vediamole. <surra> E a proposito di pinguini, sì, ma non si sente tanto. Il problema è che il pinguino accanto a me mi guarda male. Se ti turba un pinguino, penso tu abbia bisogno di una guardia del corpo, perché i pinguini sanno essere molto molto pericolosi, non sottovalutarli. Ah, ah la che te Oh oh oh, la che ti scoppia! O sarà peggio per te, fa attenzione. Tu non hai visto niente. In classe mia non ci sono nemmeno. Non possono rompere le palle alla preside. Per accendere i termosifoni se i termosifoni non ci sono. Ma è geniale! Geniale! Ma come hanno fatto gli altri a non pensarci? È Geniale! Vorrei chiudere questo video con la risposta più bella di tutta questa prima edizione di Lo FOGO! La ditta elogatrice del gas ha addirittura posto i sigilli nell'impianto di riscaldamento. Beh, io mi devo agitare qui! Non ne posso più! Sono stron! in italia non capisco e con questa ultima ma devastante risposta io vi saluto vi auguro buone feste a nome di scuola.net vi invito anche a seguire tutti i canali social di scuola.net cioè, date nicolais96 su instagram e poi su facebook vabbè andate su scuola.net la stessa cosa mi raccomando su youtube nicolais scrivetelo iscrivetevi lì e poi se avete tempo anche scuola.net però non diteglielo eh? Come stava prima? Boh, la faremo così. Da parte mia e da parte di scuola.net vi auguro buone feste e buon 2020. Buon inizio del 2020. Insomma, questo, cioè, nel senso, mm, capito. Ciao.